Buongiorno <coughs> Ok ok ok Ok, dopo aver fatto questa gag orrenda Buongiorno, come state? Oggi ho uno shooting, tema Halloween E niente, vi porto con me nel backstage Ma prima di tutto andiamo a prendere un po' di roba che ci servirà per lo shooting E non ci rimane che andare Andiamo! andiamo a prendere un po' di roba oh qui abbiamo un po' di roba che ci servirà oggi oggi principalmente andiamo a ricreare tre mod di foto la prima è la dea della morte quindi ci serviranno i trucchi trucchi non sarò io a truccare tranquilli non so nemmeno cosa siano queste cose ma eh, mi hanno detto prendile che vanno bene per quello quindi ok mi affido a voi qui abbiamo le candele, sempre per lei nel secondo mood di oggi useremo questa e nel terzo mood invece c'è un cappuccetto rosso comunque tutti i vestiti ce l'hanno già loro quindi qua vedete solo una piccola parte inoltre abbiamo anche una zucca qui ci sono anche i fumogeni che ci serviranno anche oggi quindi niente direi basta spoiler e andiamo sul campo di battaglia Ah, quasi dimenticavo, abbiamo anche il lupo cattivo. Oddio, vi ho fatto già troppi spoiler. Andiamo, andiamo. E niente, ti ritrovi gli intrusi in macchina prima di arrivare. Lei invece è pronto? Certamente. Sempre pronto. È nato. Pronto. E, e allora siamo fattosi. La location di oggi è. carina! Siamo a Galatro, dica sul metramo, adesso giriamo un po', cerchiamo qualcosa che sia molto interessante, tipo alberi, qualcosa, e vediamo la situazione. Poi aspettiamo le nostre modelle. Qua, qua. Questa ce la sfruttiamo. Questa ce la sfruttiamo direttamente da uomini e donne. Speriamo bene, work in progress. Ma? Tutto è improvviso. solitamente le cose improvvisate. E non sono... lo so, Rick. Siamo pronti per il primo mod con Enrico. Pronto? Volendo dare un look più cupo alle foto, all'inizio ci siamo spostati un po' più in basso, perché dove eravamo prima c'era veramente troppa luce. Ma tranquilli, come vi dicevo prima, quella scalinata l'abbiamo sfruttata. Per lo shooting di oggi ho usato la mia Sony A7III con il 2875 Tamron 2.8, e per alcuni scatti ho usato l'85 mm di Sony 1.8 più che altro, bravissimo, bravissimo servirebbe un po' meno luce, con lui mi sa che dobbiamo aspettare come siamo messe? male? ora vengo a vedere io mi fido di, di te non di te, di te <ride> ok, gambo belle Però eh, facciamo il contrario nel senso Senti, con, poco, Perché c'è questo... troppa luce Tieni verso di me Tieni un po' più Ok Faccio abbassa, faccio abbassa, tipo incazzato Po molto incazzato con compia, compia, compia così dai Così così così aiuterò tutti quanti ok fa un po' pressione comunque andiamo a vedere a che punto sono quelle comunque andiamo a parte che un freddo voglia Sì dobbiamo aspettare l'oro non puoi ho fatto scioccarmi anche la faccia non posso ah, cosa mi tocca fare la Ma ci siamo un po' di fumogeni Vieni, vieni un po', un po' più sotto Scendi A sinistra tua Ok, perfetto Grande Non ti posso fare un pollice, un pollice in su Altrimenti mica il telefono Ma come lo faccio così? Sì, fermo, immobile Per altri 4 anni Ciao L'ansia da prestazione 3 no. 2 1 Accendi Avevamo un fumogeno e Si è trasformato in una fiaccola Bene Comunque Non male Non male Lì abbiamo il lupo cattivo. Lupo cattivo! Oh, si è girata. Io non ho freddo. Ha detto lei. No. Ha detto lei. Io sì. <ride> <ride> Immersi nella natura. Discepoli seguitemi. seguitemi. Abbiamo già fatto un altro dopo Enrico. E adesso tocca. Ah, già. Non lo seguite su Instagram. E no ma si spengono subito No, si spengono no, no. Con, con, di, Tieni il candelabro con la mano destra E con la mano sinistra prendi il fumogeno. E fai il cerchio di.. Non lo so <ride> <ride> <ride> Le candele sono state, state accese ah. <ride> Si segga. Ciao L'arrampicata Oddio mio Dicevamo prima che non faceva freddo E niente alla fine mi si è scaricato il telefono e sì, avevo il power bank ma avevo anche il power bank scarico, quindi grande. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che tutti gli scatti che abbiamo fatto oggi li trovate sul mio Instagram, quindi se non mi seguite ancora su Instagram andate a seguirmi Chiocciola e non Inoltre vi ricordo se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e se volete attivate la campanella. Mi aiutate a crescere e potrò portarvi sempre nuova roba sul canale. E detto questo io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.